Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto alla quarta puntata di The Cine Comics Theory assieme a... Salve a tutti ragazzi e ragazzi, qui è il vostro Wally che vi dà il benvenuto nella quarta puntata di The Cine Comics Theory assieme al Palmerone98 Perché? Perché sì Che sta cosa vuoi in continuazione di Grimiscreen? <ride> <ride> Caduto, <ride> per vado via non arriva <ride> nemmeno la Thanos dopo lo schiocco se è andato a rifugiare nel cappello di Palmerone. <ride> Questo episodio sarà un episodio particolare perché abbiamo intenzione di incentrarlo su un tema molto importante che riguarda appunto Endgame e che ormai se ne parla da un sacco di tempo, forse anche da prima di Infinity War, in effetti si teorizzava. Sì, sì, sì. Sono i viaggi del tempo, l'ho detto prima io. <ride> appunto, come dice no, come ha detto il mio collega Wiley, si tratta dei viaggi del tempo e noi abbiamo stilato una lista di dei pro e dei contro riguardanti appunto questa possibile teoria. Io sono, diciamo, un po' a favore. Eh, di, questa, di questa possibilità di utilizzare i viaggi del tempo per risolvere le situazioni mentre Wiley diciamo che è molto ehm, come si suol dire eh, è, contro. Contro, <ride> è contro questa cosa qua quindi signore e signore se siete praticamente a favore delle mie teorie scrivete sotto nei commenti hashtag team palmerone se invece siete con Wiley scrivete hashtag team wiley direi di partire con il video <ride> <ride> schiocco le dita è tanto si sì, è licenziato <ride> Il primo punto a favore della teoria dei viaggi del tempo riguarda il voler affrontare un Thanos del passato In effetti sappiamo benissimo che il Thanos del presente è praticamente invincibile Possiede nel palmo della sua mano sinistra le gemme dell'infinito con le quali può praticamente fare il cavolo che gli pare Quindi da parte degli Avengers risulterebbe strategico ritornare indietro nel tempo e affrontare una versione di Thanos che non possiede ancora le gemme dell'infinito e che quindi è praticamente facile da sconfiggere. Certo, affrontare un Thanos del passato, ovviamente più debole di quello visto in Infinity War, avrebbe senso e eh, sarebbe una scelta saggia magari da parte degli Avengers se non fosse che a livello di scrittura il Thanos di Infinity War ha subito una caratterizzazione incredibile ed è stato lodato per questo, quel personaggio. Quindi, eh, mostrarci un Thanos prima degli eventi di Infinity War, influirebbe su tutta questa caratterizzazione rendendola in un certo senso inutile. Praticamente Thanos che vedremo, certo, sarà lo stesso personaggio e potrà comunque fare le stesse scelte e subire di nuovo quella caratterizzazione che tanto ci è piaciuta, ma a quel punto puzzerebbe di qualcosa già visto. Se pensiamo al primo Avengers, in modo particolare alla battaglia di New York potremmo ritenere appunto questo evento forse il fulcro del Marvel Cinematic Universe perché in effetti tutti gli eventi che si sono andati a scatenare dopo sono successi appunto per causa della Gemma della Mente ma in modo più particolare per il Tesseract quindi io credo che se gli Avengers dovessero tornare indietro nel tempo tornerebbero durante gli eventi della Battaglia di New York e distruggerebbero il Tesseract in effetti pensandoci attentamente Thanos è riuscito a ottenere tutte le gemme in così poco tempo grazie appunto al Tesseract eliminando una gemma così importante che in effetti è stata possiamo dire protagonista o meglio il McGuffin di molti film della Marvel diciamo che andrebbe probabilmente a vantaggio dei nostri eroi inoltre potrebbero benissimo attraversare il portale che si è andato a creare con la gemma dell'infinito e andare direttamente a sconfiggere Thanos questo si ricollegherebbe al primo pro già detto in precedenza e in effetti questo si ricollegherebbe alla visione che ha avuto Tony Stark che in Avengers sei of Ultron Viaggiare così indietro nel tempo rappresenta vari problemi sia dal punto di vista dei nostri eroi loro non potrebbero sapere come la situazione potrebbe precipitare insomma viaggiando così indietro nel tempo non si potrebbe prevedere con esattezza l'effetto farfalla e quindi chi lo sa gli eventi che piega potrebbero prendere e si rischierebbe di precipitare dalla padella alla brace. Inoltre, una grande impresa, l'affronterebbero gli sceneggiatori. Scrivere una nuova continuity, un nuovo storyline, con alle spalle già dieci anni di Marvel Cinematic Universe, è davvero difficoltoso e si rischierebbe di incorrere in buchi di trama fra un film e l'altro. I viaggi nel tempo non è detto che dovranno per forza riguardare i precedenti film Marvel. In effetti i viaggi nel tempo potrebbero riguardare esclusivamente gli eventi in endgame, senza dover intaccare i precedenti film Marvel. Quindi i Vendicatori potrebbero tornare indietro nel tempo correggendo azioni attuate da specifici personaggi presenti nel film. In questi dieci anni errotti di Marvel Cinematic Universe siamo stati abituati che spesso e volentieri diversi eventi, situazioni, poteri di determinati personaggi venivano... Motivati Grazie alle gemme dell'infinito Basti pensare all'occhio di Gamotto Un artefatto che nei fumetti non c'entra con la gemma del tempo Al contrario del film Oppure i poteri di Quicksilver e Scarlet Witch Che sembrano essere stati generati grazie alla gemma della mente O ancora molto più recente l'esempio i poteri di Captain Marvel O ancora lo stesso Ultron e Visione Circa un anno fa nei video relativi a Infinity War Grazie alle immagini del set eh, che sembravano ritrati appunto alla battaglia di New York avevamo ipotizzato che i viaggi nel tempo potevano essere presenti nell'allora Avengers 4 ma alla luce di ciò che è stato fatto da Thanos ovvero lui ha recuperato tutte le gemme non credo che i viaggi nel tempo siano più probabili in quanto se ci fossero stati effettivamente in Avengers 4 questi qui sarebbero stati possibili grazie alla Gemma del Tempo, unita all'apparecchiatura di Tony Stark, comparsa in Captain America Civil War. Per il prossimo punto è meglio mettere un'allerta spoiler! Allerta spoiler! I viaggi nel Tempo potrebbero essere già stati introdotti in Ant-Man and the Wasp. Nella scena post-credits del film, infatti, vediamo Janet avvisare Ant-Man di stare molto attento ai vortici del Tempo presenti nel Regno Quantico. Che possa quindi essere un'anticipazione della presenza di quest'ultimi all'interno di Avengers Endgame? Credo che difficilmente avrebbero nascosto un dettaglio così rilevante per Avengers Endgame solo in una battuta di una scena post-credits di un altro film Marvel. Credo che quest'ultima infatti sia semplicemente uno specchio per le lodole, in effetti fino a questo momento la Marvel non ha fatto altro che ripetere che noi non ci possiamo minimamente immaginare quello che accadrà in Avengers Endgame, però già tutti quanti da prima dell'uscita di Infinity War non fanno altro che chiacchierare sui cosiddetti viaggi nel tempo. Quindi in un certo senso se poi effettivamente al cinema ci dovessimo trovare questi viaggi temporali allora ce l'eravamo già immaginato. Lo stravolgimento completo del Marvel Cinematic Universe attraverso i viaggi del tempo potrebbe portare al ritorno di alcuni personaggi che abbiamo visto morire. In alcuni film appunto di questo universo Uno di questi potrebbe essere Quicksilver, fratello di Wanda Che abbiamo visto morire durante le fasi finali Di Avengers Age of Ultron Inoltre ricordiamo che da poco La Disney ha acquistato la 20th Century Fox Riportando in casa Marvel Gli X-Men e Fantastici 4 E introdurre questi gruppi Così influenti specialmente Gli X-Men Diciamo che risulterebbe abbastanza complicato Quindi uno stravolgimento totale Dell'attuale timeline risulterebbe vantaggioso per introdurre questi due gruppi di supereroi Certo, lo stravolgimento dell'attuale continuity dell'universo Marvel sarebbe l'ideale per introdurre questi nuovi personaggi. Peccato che comunque la Marvel ha ancora in corso determinate saghe stand-alone. Basti pensare a Spider-Man, Pantera Nera, Guardiani della Galassia, Doctor Strange. Questi personaggi praticamente vedrebbero la loro saga in un certo senso quasi interrotta a metà perché il precedente film, o i precedenti film, non rientrerebbero nella storyline post-Avengers Endgame. Bene gente, qui finisce il video Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando Ricordatevi di commentare qua sotto nei commenti con chi state Hashtag Team Palmerone O oh, Hashtag Team Wiley. Ovviamente Palmerone vince su tutti Wily, Wily, wiley. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un bel mi piace Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata ai miei vari social Ai social di Wiley che trovate in descrizione Per restare aggiornati sui nostri futuri lavori E per, non so, farvi i cazzi nostri pure <ride> E noi ci rivediamo con un nuovo video Arrivederci Va bene